Cari amici, bentrovati. Oggi è domenica che per tanti è stato a lungo, per tanti di noi anche il giorno del riposo, del tempo libero, dello spettacolo. Volevamo parlare di come alcuni artisti trentini si stanno eh, dando da fare. Il caso del burattinaio Luciano Gottardi, uno dei più noti, che ogni domenica alle 17.30 propone ai ragazzi, alle famiglie, i suoi spettacoli con questi eh, pupazzi, con questi eh, burattini che raccontano le storie, le fiabe volta anche musicali, tutto rigorosamente in diretta con l'aiuto del figlio Giacomo che lo supporta per la diffusione tramite Youtube e gli altri social. Alla domenica poi le storie di Gottardi che è stato anche animatore di gruppi eh, giovanili sono storie bibliche, un'ora da gustare quindi attraversando attraverso appunto i, i pupazzi e i burattini addirittura la storia sacra. Una risposta creativa che vi segnaliamo per questo giorno che vi auguriamo comunque di festa. A risentirci.